Allora, Francesco Sarcina, ciao. Ciao. Allora, sei in gara a Sanremo stasera. È Porti sta gara, eh, eh. Chi se ne frega gara? Siamo qui per presentare il disco. Per presentare <ride> il disco, <ride> esatto. bypassiamo tutto. Sì, che disco siamo? è? è un disco è un bel disco un bel disco tosto pregno intenso si chiama io si chiama io certo perché è facile anzi, è il tuo club. primo solista è il mio primo solista quindi insomma, mi sembrava giusto chiamarlo io rimarcare rimarcare esatto il concetto anche perché eh, insomma arrivando alle vibrazioni tu dici no guarda è quello delle vibrazioni invece insomma, è importante che sia Francesco Sarcina e quindi insomma, mi rappresenta quindi io per forza di cose poi suonato pure da io e quindi hai fatto tutto te quindi hai scritto suonato, tutto suonato sì certo eh, tranne gli archi che mi sembrava veramente un po' un po' troppo esatto andare a studiare gli archi cinque, ci avrei messo dieci anni per fare il disco senti eh, sì hai portato un pezzo rock e anche nella serata comunque dedicata al canto autorato hai portato zucchero beh certo come ti è venuta l'idea di portare Scamarcia a suonare la batteria ah. per curiosità ma perché io faccio proprio sempre dei, dei mini strumenti. Io sono un po' delirate devo dire. <ride> e, ma allora, innanzitutto, diciamo che la balla, cioè, tu dici un pezzo rock e saremo, ti ringrazio perché per me è una, sicuramente è una rock balla. Beh, le chitarre elettriche c'erano, l'hanno. Eh, Ci insomma, sono di brutto eh. le chitarre elettriche, guai, poi di questi tipi le chitarre se ne sentono poco, sai com'è, la chitarra io ribadisco, è il motivo anche per il quale poi lavoro anche con i che loro non le usano le chitarre e a loro gli piace che sia un tamarro, capito, come me. Perché loro sono tamarri, è sì, sì. una tamarragine di, di varie culture che si unisce. Quindi, a me, la chitarra è loro allora, il drum and bass. Io, eh, qui, diciamo, questo disco è molto, molto chitarroso, molto suonato, un bel disco. Eh, rock Balla da Sanremo, eh, contento di quello che sta accadendo e succedendo. Scamarcio. Scamarcio perché? Perché Scamarcio è un amico caro da dieci anni e noi in realtà... Ma suona davvero, eh? Mi suona davvero, io infatti me lo sono portato sul palco perché era un modo... ho portato un, in, un momento di intimità, nel senso che lui non è l'attore chiamato tanto per, cioè il caso è venuto proprio a gratis, anzi mi sono fatto pagare io, dammi, dammi 500 euro cioè, mi sembrava giusto chiedergli, no, perché gli ho dato la possibilità di farsi. Oh, ma giustamente. <ride> Anche in una veste nuova. Nuova, esatto. Non si sa eh, mai un giorno. fratello, è un fratellone, cioè, proprio ci E noi facciamo questo, cioè noi gli otti, ci vediamo, la, quello che ci unisce proprio è l'amore, la passione per la musica. E poi per il teatro e il cinema, quindi comunque siamo uniti a questo. E la musica e il cinema, vanno d'accordo. Noi ci vediamo, quando riusciamo a vederci, ci facciamo delle gran magnate bevute, comunque sai che lui è pugliese, io di origine comunque ci unisci, penso che anche a Firenze c'è il culto comunque del buon vino esatto. e del buon cibo oltre che di buone altre cose ma voglio dire poniamo un veto al eh, limite eh, limite esatto. <ride> e, e quindi noi poi suoniamo cioè il nostro, la passione è enorme, per la musica noi ci mettiamo e gemmiamo facciamo delle grandi jam session facciamo sempre, a casa sua occasione questo accade. Quindi quando è venuta fuori l'idea di fare una cover a Sanremo, di, di dover fare una cover. Io ho pensato ovviamente a Riccardo, ma lo, volevo, lo volevo tirare in mezzo anche perché lui è un po' restio a farsi vedere in, questi, in queste situazioni. L'avevo già proposto di andare a Sanremo, ma gli anche tanti soldi, lui non l'ho mai accettato. E infatti è stato un grande, ha dimostrato di essere un grande, a parte un grande amico e questo è veramente notevole. Ma poi veramente una grande persona, un grande musicista. E il brano, diavolo in me di zucchero, perché comunque ridendo e scherzando, si vuole portare un brano piuttosto che un altro, tenco mica, tenco, melodia, non melodia proprio, mi me, comunque la melodia la sto già facendo. Cioè io ho la natura comunque aggressiva, rock, il palco, il live, cioè il palco suo, io devo suonare e quindi ridendo con gli amici con il mio management è venuta fuori sta cosa sì allora mia, potresti fare anche il diavolo in me e mi si è accesa un po' di una e ho ma il diavolo in me questa è un'idea geniale e allora perché è semplice ed è, ed è comunque una canzone popolare è, è, è assolutamente una canzone popolare ma è funky è un, vabbè, un po' più come a Falzucco un po' più rhythm and blues probabilmente però a me è piaciuto dargli l'importo un po' più funky allora, quindi ho proposto a Riccardo questa cosa e mi ho detto, beh figo, perché piuttosto che farti cantare gli ho detto che comunque non è proprio il tuo però tu sei un batterista, quindi cavolo è anche semplice no? adesso a parte là di ricordarti le parti però io ho detto tu vai dritto inesorabile che te frega e poi comunque le la cosa vuoi da è semplice ed è stato così, ed è stato veramente secondo me una cosa molto divertente ieri si è fatta notare e basta senti, fai un saluto per full questo free di Firenze per cui... Per cui io poi tutto full, come il full up? Firenze Urban Lifestyle, con ah, okay. <ride> una L sola. Perché il full up l'hanno chiuso? L'hanno chiuso. Per, io ci andavo, pensate. <ride> sì, no, sicuramente... ora forse l'hanno riaperto, ma l'avevano chiuso. A subito, perché ovviamente... le differenze, oltre a ovviamente tutta la bellezza, l'arte, la cultura. Ovviamente. Forse molti, non so, in quanti sanno che in realtà c'è una vita veramente... Come dire, torbida torbidissima <ride> che, <ride> che quando ci vai a Firenze esci di andare subito in clinica però <ride> vabbè <bene. ride> è una città che è molto molto affascinata con tanti cari fratelli un saluto a tutti voi, grazie ragazzi grazie bocca al lupo